Zombie apocalypse Ciao ragazze, ciao a tutte, ragazze, ragazzi, ciao a tutti e a tutte Allora, nuovo video, questa volta skin care, ovvero non mi lavo, ne faccio nulla Però vi spiego in breve, con cosa mi lavo, detergo il corpo e il viso Allora, come prima di tutto, come prima di tutto, il primo prodotto è questo qua vi ho detto che era non era sposa d'arancia ma era mandorle scusate mandorle bagna doccia mantovane, eccolo qua questo qui questo ed è 500 ml di prodotto bagna doccia ipoallergenico neutro termoprotettivo più protezione con vitamina e, e collagene vegetale Olio di argan e niente con le mandorle e vaniglia. Questo, vedete, questo è Mantovani. Poi, come per eh, idratare il corpo, utilizzo questa Nivea, che ho utilizzo una volta di papa, ma adesso sto cercando di sforzarmi di finirla di più. Nivea, eccola qua, questa è Nivea, e Nivea corpo all'avocado, crema corpo per pelli secche perché ce l'ho abbastanza secca eccola qua poi come altro prodotto per detergere il come si dice la testa utilizzo questi due in combo prima questo e poi questo dipende da quello mi va bene. allora balsamo nutriente fior di Fiori, fio, olio, con olio di fiori preziosi scusate, in intensa brillantezza e, e morbidezza per capelli secchi. Questo è buonissimo, mi sto facendo un sacco. e eh, non, non ve lo sto neanche a usare, però già sapete è La formazione, pulisce bene e lava bene i capelli. Diciamo dai, non è male per niente. Questo lo metto a posto. Oddio, mi sto bagnando. Tutta vabbè, questo invece è Fructis Hydra Ricci, quello che vi dicevo in un altro video. prima con. Non so leggere Shampoo alta definizione con olio di pistacchio e pectina di frutta. Questo qua, questo è lo fruttisimo che dicevo in un altro video. E questo ce n'è 250 ml di prodotto. Lo uso, poi appunto quanto fine 60. E poi risciacco quando ha fatto il suo bel dose di lavaggio. Ok? E niente, mentre per detergere o strucare il viso uso questo qui poi mi risciacquo e faccio la doppia detersione con questo qua con questo altro detergente all'acqua alle rose lette detergente per pelli le, latte lette. che sto dicendo? latte detergente acqua alle rose eh, per pelli secche, con estratto di rosa all'antica rosa antica scusate, detergente trattante la pelle formula ipoallergenica arrossamenti, e questo è top, mi sta piacendo davvero tanto, questo alpanto erogatore, erogatore, e poi questo qua, Nivea, top, mi piace da morire, questo è un pamato a 400 ml, mettete un po' di, lo mettete sopra un panno struccante, dischetto struccante, ve lo mettete qua, aspettate qualche secondo o anche più, e poi rimuovete il tutto, ma vabbè, vabbè non ci bisogna che ve lo dica, tanto lo sapete, ultimato, non per importanza, aspettate, un attimo solo utilizzo questa crema qui che la sto utilizzando con parsimonia ma piano piano perché a mi finiscono i dettagli e questa è la crema che sto utilizzando in secondi come ultimatum e mi sta davvero piacendo tantissimo e questa è la mia skin care, la applico su tutto il viso massaggiandola sino al collo e tutto quanto e poi burro cacao trucco o oh, oh, mi vado a letto che, la seconda del momento che... e niente e eh, questa è tutta la mia bella skincare per quanto riguarda invece i piedi utilizzo la crema di piedi quella che ho in bagno in camera poi non ce l'ho perché tante volte sono di fronte alla televisione che mi cospargo di, di crema piedi o di crema mani per la crema mani tante volte utilizzo, ve la faccio vedere sempre questa qua all'avocado oppure Un'altra della Nivea che non mi ricordo manco io dove l'ho messa, ma vabbè, forse l'ho finita, si. Sì, mi sa che l'ho finita quindi a poco di farvi vedere. Però forse la troverete, la troverete sicuramente sul mio profilo Instagram che ve l'ho recensito un sacco di volte sul mio canale YouTube. Niente, questa era tutta La mia skin care e eh, ragazzi, ragazzi, se vi piace supportatevi con un like qua su YouTube, commentate e iscrivetevi. E, e attivate la campanella qualora decideste di, uh, di non perdere ne, nessun mio video ciao scusate un po' l'impappinamento ma con la gola non so bene non so cosa mi è successo ho mangiato due cioccolate ho detto in un altro video e chissà che cosa è successo perché <coughs> appunto ogni tanto faccio questa specie di <coughs> non capisco perché boh, mi è cansato il cioccolato ma vabbè dettaglio l'ho mangiato due due due due due contati vabbè una comment niente a parte per la testa intanto uso una maschera per il viso eh, per il viso no per, la, per i capelli quella garnier che ho dimenticato in bagno ma pazienza e basta è ultra dolce garnier che è molto buona alla pappa reale perché no non lo so non mi ricordo eh, non lo so comunque Casomai ve la linko qua sotto, ve la linko no, ve la mh, faccio una foto se mi ricordo e se no niente ragazzi, a presto, ciao ragazzi, un bacione ragazzi ragazzi.